Come dicevo, cambiamo argomento, saltiamo un pochino a giocare con la ricorsione. Io voglio provare a fare insieme a voi questo esercizio, che è un giochino. Adesso, questo è scritto, pubblicato come pezzino matematico. Per noi, non lo vogliamo risolvere dal punto di vista matematico, lo risolviamo dal punto di vista informatico modificando un pochino la nostra misura. Um, il testo dice, avete davanti a voi una scacchiera 5x5, poi decidiamo se, se ci costa poco generalizzarlo n per n. dovete riempire tutte le caselle con uno dei numeri, 0, 1 o 2, in modo che due caselle adiacenti per un lato non per un angolo quindi ogni casella avrà al massimo 4 caselle adiacenti sopra, sotto, in basso, a sinistra sopra, sotto, sinistra, destra nei diagonali no, non li guardiamo in modo che due caselle adiacenti abbiano valori che differiscano esattamente di 1 e quello sotto è un esempio di una possibile soluzione vedete che questa casella 2 ha 4 caselle adiacenti in questo caso non è una soluzione perché il 2 avvicina uno 0 e quindi differisce di 2, non di 1. L'1, questo sì, avvicina uno 0, un 2, un 2, uno 0, quindi differiscono esattamente di 1. Allora, eh, noi dobbiamo trovare una disposizione di 0, 1 e 2 sulla scacchiera facendo in modo che valga quella regola. Ogni coppia di caselle adiacenti 0,1, 1,2, 2, 1, sono sbagliate queste, eh, abbia una differenza esattamente pari a 1. Quindi ciò che non deve esserci è questo 2-0. Non so perché l'abbiamo messo in una soluzione. Allora, in realtà il quiz matematico dice quanti modi diversi, in quanti modi diversi ciò si può fare. Ma noi troviamo, facciamo un programma che sapeva trovare soluzioni, poi una volta che abbiamo un programma che sapeva trovare soluzioni, le facciamo trovare tutte e scopriamo quante sono. Allora, dal punto di vista della ricorsione, questo come lo possiamo immaginare? è un problema in cui possiamo pensare qui ci ingannano perché c'è una scacchiera già, già piena ma pensate alla vuota noi possiamo immaginare una scacchiera vuota e mi pongo una domanda per volta la prima domanda che mi pongo è che cosa metto nella prima casella? ci va uno 0, un 1 o un 2? la prima casella intendo quella di alto sinistro la risposta che si dà un algoritmo ricorsivo è non lo so se ci vuole un 0 o 2 provo a mettere 0 e vedo cosa succede poi provo a mettere 1 e vedo cosa succede poi provo a mettere 2 e vedo cosa succede e cosa vuol dire vedo cosa succede? vedo cosa succede vuol dire prendere la stessa cacchiera la stessa griglia in cui ho provato a mettere 0 e quindi sarà una griglia che è tutta vuota tranne la 0 e la 2 e di farmi la stessa domanda cosa metto nella prima casella? so che adesso la prima casella non è più quella il minuto sinistro, ma quella chiara, prima libera e a questo punto mi chiedo che cosa posso mettere in quella casella? attenzione che non potrò più mettere un 2 né un 0 potrò mettere solamente un 1 perché io so già che ci sono alcune caselle vicino ah, io ho uno 0 a fianco dello 0 cosa posso mettere eh, se la regola deve valere che le due caselle adiacenti possono differire al massimo di un'unità potrò mettere solamente un 1 non uno 0 perché sarebbero uguali non un 2 perché avrebbero la di differenza di 2 allora a quel punto è facile eh? per la ricorsione dire ok io qua ci metto per forza un 1 perché dall'altra ci avevo messo un 0 in realtà che quello 0 lì sia giusto non lo sa nessuno lo sapremo solo se riusciremo a arrivare in fondo e quindi posso dire vabbè, io ci metto 1 poi vediamo cosa succede poi vediamo cosa succede significa rimarre la questa domanda avere una riga in c'è 0 1 vuoto e chiedersi, qua che cosa posso mettere nella prossima casella libera? Allora, se a fianco c'è un 1 posso mettere o 0 o 2. E allora cosa diceva il problema di corsivo? Provo a mettere 0 e vediamo cosa succede. Provo a mettere 2 e vediamo cosa succede. 1 non lo provo a mettere perché è vietato, regola. E vado avanti così. Se per caso mi trovo in una casella, ho solo due modi di fermare questo ragionamento. O mi trovo in una casella, in cui non ho scelte possibili, perché lo 0 non va bene perché a fianco c'è un 2, lo 1 non va bene perché, no, per a fianco c'è un altro 1 e 2 anche perché c'è già un altro 2 a fianco, e non so più cosa mettere. Mi fermo. E allora vuol dire che? Non posso più proseguire perché non c'è nulla che sia valido da mettere in quella casella e quindi qualcuna delle scelte precedenti è sbagliata. Vabbè, abbandoniamo, lasciamo perdere. Tanto Tutti quelli precedenti hanno detto provo a far così e poi vedo. Ecco, ti faccio vedere che così non va. Prova ne un'altra. Quindi è un modo di fermarsi e non so come proseguire perché non so cosa mettere in una determinata casella. Il Secondo modo per arrivare è essere arrivati arrivato in fondo aver trovato un valore giusto per l'ultima carrera allora non deve essere risolto quindi ad ogni livello io mi devo chiedere se, riesco a... se sono arrivato in fondo allora ho vinto se non sono arrivato in fondo mi chiedo se riesco ad andare avanti andare avanti significa riuscire a trovare le il Là, il o i possibili numeri che si in questa casella quindi ad ogni livello io considero una casella in più. Sembra complicato, ma non lo è. Devo solo sforzarmi di vederlo un passo per volta, e il meccanismo della ricorsione mi facilita nel tenere traccia di tutte le strade, le possibilità che ho già provato o che ho cominciato a provare e poi se non va bene torno indietro e ne cambio un altrimenti in qualunque altro modo questo algoritmo non saprei proprio da che parte partire Allora, a livello di codice, questo come lo affrontiamo? Allora io innanzitutto, cercherei di male un parametro, nel senso che partiamo magari con una schattiglia 2x2, poi 3x3 e vediamo se riusciamo a risolverlo, anche perché non siamo neanche sicuri che sia risolvibile questo problema. Magari per qualche motivo non è risolvibile. Allora, magari che vediamo se sulla 2x2 riusciamo a trovare una soluzione. 1, 2, 0, funziona così. 1-2, 1 0-2-1, 1-0. Quindi vuol dire che sulla due, tre, due, almeno solo 2 per 2 almeno soluzione c'è. E se ce n'è una ce ne sono almeno 4 che posso votare in un'altra grafica. Poi non so se ci sono altre posizioni qualità diverse da queste. Quindi cominciamo a implementare così Un programma che diceva no, con parametro in lato n e poi portiamo n uguale a 3 e vediamo se il programma lo trova io non so se a voi a mano siete riusciti a trovare sulla 3x3 io non ci ho provato quindi non lo so se è risolubile o no allora proviamo a scrivere un progetto dimentichiamo un attimo l'interfaccia grafica, i database eccetera facciamo un progetto java semplice questo come si chiama? scacchiera 012, lo chiamo scacchiare 012 perché scacchiare è talmente generico che... Allora, per l'azione, per il ragionamento che abbiamo trovato sul disegno. Dobbiamo passare dal disegno alla struttura dati. Una struttura dati che ci permetta di dire come è composta la scacchiera in determinato momento. Quali caselle sono pieni, quali sono vuote e quali attiene, qual sono piene in un determinato momento. Perché ogni casella può essere vuota, contenere 0, contenere 1, contenere 2. E poi ci deve dire, date una casella quali sono i valori che hanno le celle le caselle adiacenti okay? quindi come primo punto di partenza potremmo iniziare a costruire una classe che mi gestisca la scacchiera, che non sappia quale niente di rilossione non è so neanche niente del problema da risolvere ma mi gestisce la scacchiera di una dimensione Mm? quindi io parto da prima classe che chiamo scacchiera questa scacchiera avrà come sua caratteristica principale la dimensione chiamiamola N e poi devo avere struttura dati in cui memorizzo le caselle. Allora, che struttura dati possiamo usare? Possiamo usare una, un array bidimensionale, possiamo usare una lista di liste, quindi un array list di array list, possiamo anche usare una mappa, una mappa che date le coordinate, tipo 2-3, riga colonna, ha come valore o nullo, non c'è niente, oppure il valore intero. L'importante è che sia una struttura dati nella sua cazzulata qua dentro, quindi penso alla scacchiera a pensare che cos'è, eh, potrebbe anche essere un'unica lista. Eh? Se cioè, noi la vediamo bidimensionale ma io livello di possiamo anche pensare di avere una unica lista di 25 elementi sappiamo che i primi 5 sono la prima riga, i secondi 5 sono la seconda riga è chiaro che quando vado a prendere la casella sopra e la casella sotto dovrò sommare 5 su terra 5 anziché muovermi su due indici mi muovo su un indice solo dove più o meno 1 significa la casella a fianco e più o meno 5 significa la casella sopra e sotto è un altro modo i modi sono i più diversi. Io magari prendo una strada che forse è un pochino più complicata all'inizio ma è più generica perché si applica a più casi, quello della mappa. Quindi io faccio una mappa di caselle. che data una posizione, adesso Pose è un oggetto che devo creare, che conterà x, y no, riga colonna, mi dice qual è il posizione. Questa struttura, cioè usare una mappa di questo genere, mi permette di lavorare con scacchiere di dimensioni variabili, esagonali, storte, come volete. L'importante è che poi l'oggetto Pose sappia quali sono le posizioni valide. Quindi mi serve anche un oggetto pos, che è la posizione sulla scacchiera, che avrà due coordinate riga-colonna. Scrivo col perché colonna è lunga. E poi avrà i suoi soliti metodi. Il costruttore, qui passo la riga alla colonna. Eh, dove è andato getter setter di tutti i campi e il criterio di uguaglianza quando è che due caselle sono uguali? quando hanno la stessa riga e la stessa colonna quindi dentro a equals in questo caso devo coinvolgere entrambi i campi poi vediamo se serviranno altri metodi per ora questi sono quelli minimali quindi questa scacchiera mappa una determinata posizione su, cioè, uh, al, sul valore che è memorizzato lì dentro e quindi che cosa posso fare sulla scacchiera? posso chiedermi Data una casella, quali sono i valori memorizzati nella casella vicina? Ad esempio, oppure posso chiedere aggiungi. Diciamo, le due allora. Partiamo dal costruttore. Costruire una scacchiera vuota cosa vuol dire? Vuol dire passarti il valore di n. Quando mi dico costruisco una nuova scacchiera con n celle n uguale 2, è il programma a parte. Dopodiché crea la mappa, ad esempio una hash map tipo integer, vuota. Quindi in questo caso crea una scacchiera vuota. Di lato n. La mappa che non contiene nulla, quindi su tutte le caselle se gli chiederò cosa c'è dentro quella casella, non c'è Come faccio a chiederglielo che questo campo è privato? Beh, ci devo mettere dei metodi ci devo mettere dei metodi per interrogare e scrivere questa scacchiera. Quindi potrò avere un metodo pubblico get che a cui passo una posizione. Mi restituisce un intero, cioè, dimmi cosa c'è la posizione P, che sarà semplicemente caselle.get di P, eh, non è int scusate, ma è integer, se cercassi di restituire un int. Quando nella casella non c'è nulla mi darebbe un'eccezione, perché ritornerà nulla e cerca di convertire nulla in un intero e non ci riesce. Invece, se non c'è nulla, voglio che mi ritorni nulla. Quindi il tipo di ritorno qua deve essere integer, come giustamente è nella mappa. E poi posso avere un altro metodo, ad esempio set, in una certa posizione di un intero. Questo metodo deve impostare un valore in una casella dove però sappiamo che la casella è vuota. Quindi se è una casella vuota ci posso scrivere qualcosa sopra. Quindi se eh, caselle.getDP è null, allora caselle.set caselle.put p i altrimenti throw lanciamo un'eccezione se cioè non deve mai succedere che gli cioè, che scrivono un valore in una casella che c'è già se no vuol dire che il mio algoritmo sta facendo qualcosa di sbagliato allora lanciamo un'eccezione, cioè un mi sembra che, ci siamo, che siamo invalid, Argument. dicendo il messaggio d'errore che diamo è casella già occupata. Poi mi servirà un metodo per vuotare la casella, una certa posizione. Allora in questo caso devo vedere che la casella sia effettivamente piena. Quindi se la casella è piena, contiene qualche oggetto, lo cancello. Put p null. Altrimenti, lancio un'eccezione. casella è già vuota e non dovrebbe essere. Cioè, mi costruisco dei metodi che mi rendono più facile lavorare sulla scacchiera e poi verranno usati questi presumibilmente dall'algoritmo ricorsivo finora stiamo solamente preparando una struttura dati che mi dica a che punto sono con la ricerca poi mi sarebbe utile sapere quali sono le posizioni varie di chi è? 1, 2, 2, 3, 2, 4, 5. Allora, mi costruiamo, una lista che mi tutte le pose valide in modo modi. Eh? Allora, questa la potremo costruire anche subito nel costruttore. Non popolo la lista, ma mi costruisco già gli oggetti pose che userò. Quindi posso avere una lista di pose che chiamo posizioni e quindi definiamo le posizioni valide o uguale. Aspetta, prima devo finire la lista. Posizioni. uguale new, array list di pose. O oh, riga uguale 1. Riga minore uguale int. Riga. Riga minore uguale n. Riga più più, for colonna uguale 1, colonna minore uguale n, colonna più più, posizioni, punto add, new posizione, riga colonna. quindi sto inserendo tutte le coppie, tutte le pose che hanno come coordinate le coppie di numeri tra uno o come righe, perché lo faccio, perché così ho tutte le posizioni in un'unica lista, quindi diventa molto più facile quando faccio un ciclo più avanti dire tutte le posizioni, o oh, questa è una posizione valida oppure no, è valida se non è valida, se non è valida, punto, prende i nomi alle singole celle e mi evita di dover fare un doppio ciclo per riga per colonna ovunque tra l'altro se io volessi fare una eh, griglia di, di forme più strane con un buco in mezzo di tipo ottagonale, o cosa ma che limiti la generazione delle posizioni valide no? ad esempio eh. mi è facilissimo capire se una posizione è valida Posizione valida se è contenuta nelle posizioni. No? Se mai dovessimo trovare... Poi se è valida può essere vuota o non vuota. Se è valida vuol dire che è dentro la spacchiera. E così via, no? Sto cercando di astrarre un pochino per non lavorare per, con righe e colonne, ma per lavorare con concetti come sono la scacchiera di posizione. Ok, finora non c'è nulla qua dentro che conosca il nostro problema. Questo lo possiamo usare per giocare a scacchi, volete, sono solo dell'integra. Adama, sì. 1 e 2 potrebbero essere pedine bianche e pedine nere allora cominciamo adesso a occuparci poi magari se serviranno altri metodi li implementiamo occuparci dell'algoritmo di ricerca ok? allora faccio una classe che chiamo ricerca Un'applicazione vera, questa classe, sarà o c'è la classe che fa la ricerca, o è il modello, o è una classe richiamata dal modello, perché è quella... Che è comunque dentro il modello, no? Perché è quello che contiene la logica. Allora, cosa vogliamo da questo algoritmo? I passi che dobbiamo passare la dimensione scacchiera e lui ci deve dire quante soluzioni trovano. Poi magari ce la stampa anche, per essere sicuri che abbiamo fatto la cosa giusta. Quindi noi vogliamo un metodo, sembra facile di scriverlo così, int conta soluzioni. int lato ti do il lato 2 e mi dici quante soluzioni hai trovato ti do il lato 3 e mi dici quante soluzioni hai trovato questo è il punto di vero del testo più alto al programma. per farlo cosa devo fare? devo crearmi una scacchiera e lanciare un algoritmo di ricerca che le provi tutte e poi magari tenere conto di quante soluzioni ho trovato. Quindi, innanzitutto devo creare una scacchiera. sc di lato a lato e so già che lui così me la crea vuota. il conteggio delle soluzioni è 0 e il conteggio delle soluzioni fatemelo mettere qua questa variabile e non dentro il metodo perché vedremo che poi dovrà essere aggiornata dalla procedura ricorsiva quando trova una soluzione incrementa quella variabile E poi adesso c'è solo più lavoro da fare. Lavoro da fare, che abbiamo detto, impostiamo in modo di possibile. Quindi andiamo, qual è la fase condizionale? Vedo cosa succede adesso in poi. Da adesso in poi vedete che ho uno stato attuale della scacchiera. Scacchiera, FC. Adesso è vuota o una serie di caselle, di pos, di posizioni che sono già occupate, una serie di caselle che sono ancora libere. Allora io devo sapere quali parte già occupate e quale parte è ancora libera, quante caselle ho già riempito e quante caselle sono ancora libere. Quindi mi serve una variabile che parte da 0 e mi dice quanta parte di scacchiero ho già fatto. Eh? Chiamiamolo cioè, fatto, visto che è venuto così. Quante caselle sono già, quante posizioni sono già riempite. Quindi vuol dire che se fatto uguale a 0, quindi se fatto uguale 0 vuol dire che non c'è nessuna casella pronta e tutte le caselle dalla 0 in avanti sono ancora da fare. Se fatto vale 7, vuol dire che le caselle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono già fatte e devo fare la 7 e tutte quelle dopo. Siamo la prima volta Devo preparare la prima casella, quante caselle ci sono? Non lo so, chi è che lo sa quante caselle ci sono? La scacchiera, quindi magari facciamoci dare, facciamocelo dire. Qual è la dimensione della scacchiera in termini di numero di caselle? posizioni.size e già che ci siamo visto che sicuramente dovremo iterare sulla posizioni facciamo anche un metodo che mi restituisca le posizioni l'intera lista. Quindi quante posizioni sono le pit? da 0 a scacchiere punto size meno 1. Adesso devo chiamare e di che informazione ha bisogno la procedura ricorsiva ha bisogno di avere una copia della tabella così com'è e la posizione a cui sono arrivato. basta se, se vi do una scacchiera riempita a metà 3, 1, 2, 1, 0, 1 2, facciamo finta che sia giusto non, non ci interessa vi do questa e vi dico siamo arrivati qua, questa casella è quella da riempire, a voi basta perché sapete cosa fare. Provate a mettere 0, provate a mettere 1, provate a mettere 2 e dopo che avete provato a metterlo passate la palla al livello ricorsivo sottostante. Adesso tu ti occupi di quest'altra scacchiera che è questo elemento in più partendo da qui. Quindi non mi serve molta informazione e per lanciare la ricorsione mi serve dire guarda se ti do la, la scacchiera vuota quindi lanciamo una chiamiamo una procedura che chiamiamo non voglio chiamarla ricorsiva perché è, è banale eh, cerca a cui ti passo una copia della scacchiera e quanto oggi è stato fatto e la procedura il metodo cerca metodo privato perché è roba mia cosa deve fare? quindi il metodo cerca riceve una copia della scacchiera anzi, la scacchiera e la posizione da cui deve lavorare allora lui cerca di mettere 0, poi 1, poi 2 in quale posizione. quindi prima di tutto si chiede sono così fortunato che mi hanno già dato una scacchiera risolta e io non so, cosa ma andate dato qualcosa da risolto vedete, questo è un po' e tu devi farmi darla 0, 1, 2, 3, dalla 3, 4 se mi danno dalla casella 4 io sono a posto, perché la scacchiera 4 non esiste più la scacchiera è fatta quindi, grande, ho vinto Quindi se per caso la parte quante caselle sono già state fatte coincide con la dimensione della scacchiera, il problema è risolto. Ho trovato la soluzione, posso stamparlo. trovata una soluzione e poi ovviamente soprattutto devo implementare conta perché alla fine mi interessa sapere quante soluzioni ho trovato no? se fossi così fortunato che mi venga affidato un problema già risolto altrimenti se così non è il problema è da risolvere allora come risolvere? Io qua, quale casella devo usare? in quale casella devo posizionare il valore? e io devo la posizione in cui devo provare io adesso ho solamente il numero della posizione la posso ottenere facilmente facendomela dare la scacchiera ad esempio get posizioni.get di fatto No, get posizioni è la lista con tutte le posizioni possibili. La prima volta fatto uguale 0 mi dà la prima posizione. La seconda volta ho fatto uguale 1 mi dà la seconda posizione. 2. Quindi ho la a direzione. Quindi questa posizione sarà libera e devo provare a metterci dentro 0, provo a metterci 1, provo a metterci 1 o meglio prima devo capire quali sono i valori possibili che ha senso fare però a livello del pseudocodice io scriverei scacchiera punto set nella posizione P mettici 0 poi Vai avanti, delega qualcun altro riempire la parte successiva. Quindi cerca sempre su questa scacchiera dalla posizione fatto più 1. E poi quello 0 che ci hai messo toglilo. Poi questa stessa cosa rifarla con 1. Poi questa stessa cosa rifalla con due. Che era, con fatto più 1, che avevo detto, adesso non può partire la casa da dove, Perché di quello ha fatto mi sono preoccupato io. E poi quando mi torno indietro, tolgo quello 0 che avevo messo. Poi provo a mettere un 1, ricorsione, tolgo quello che avevo messo. Perché se non ti è prova quello faccio, provo a mettere 0, vediamo cosa cioè, succede, provo a mettere 0, vediamo. Dopo che ho visto che succede, tolgo ciò che avevo messo di Questo già funziona, mi generano tutte le caselle. Um, se vogliamo essere sicuro, magari qua dove troviamo una soluzione mettiamoci due righe per stampare. Queste sono solo stampe informative di debug, no? per vedere cosa fare l'algoritmo. Quando ho trovato la soluzione, oltre che solo stamparmi trovata, mi stampa anche il valore della scacchiera, quindi casella per casella mi dice che cosa c'è. Allora, per provarlo mi devo fare un piccolo main di prova, In cui semplicemente R punto conta soluzioni, facciamo di lato due. Quindi faccio un main che chiami contrasoluzioni di lato 2, soluzioni di lato 2, crea una scacchiera di lato 2, crea una scacchiera di lato 2 e inizia la ricerca. Vediamo se funziona perché ho scritto troppo codice senza testarlo, quindi... è illeggibile, perché mi manca una capo, scusate. scusate. Allora, cosa ha trovato qui? Ricordiamoci che per ora non abbiamo nessun controllo. Quindi la prima scacchiera che ha trovato è 0000. 001, 0002, 0010, 0011, 0012, 0020, 0021 è contare in base 3 sta roba, no? scrivete i numeri in base 3, 0120, 0121, 0122 e poi ci sarà 0200 00 e così via ci sono 81 scacchiere possibili di lato 2 Infatti 3 alla quarta fa proprio 81, Tre valori per quattro caselle possibili. Da notare che tutta sta roba qui l'abbiamo fatta con queste tre righe. Allora, cosa mi manca ancora? Mi manca... Un controllo che non prova a mettere 0 se 0 non ci deve stare. Non prova a mettere 1 se il 0 non ci deve stare, non prova a mettere 2 se il 2 non ci deve stare. Adesso sta trovando tutte, anche quelle 0, 2, 0, 0 non è. Okay. ok? Quindi mi manca solamente un if. If eh, chiamiamolo Tentativo valido. Se è valido provare a mettere dentro P uno 0, provalo. Se è valido provare a mettere dentro P un 1, provalo. Se è valido provare a mettere dentro P un 2, quindi devo solo implementare il metodo tentativo valido che prende la posizione prende il valore che sto per metterci e va a vedere nella casella di accenti. quindi un altro metodo dentro questa classe di ricerca quindi io evito di fare un tentativo se so che non è valido se invece so che è valido, lo provo a fare non so se sarà quello giusto che mi porterà alla soluzione allora, mi serve un metodo private boolean tentativo valido che mi dice se in una certa posizione con un certo valore e vai ah no scusate mi serve ancora la scacchiera perché devo sapere cosa c'è intorno non mi basta la posizione in cui lo voglio mettere Fatto così, si ritorna sempre true o l'algoritmo di prima? importante che sia un numero che abbia una differenza pari vale a più o meno 1 rispetto a, a i che sto cercando di mettere e poi a sinistra, poi a destra, poi in basso se nano o a sinistra o a destra o in basso non c'è niente va bene se c'è qualcosa che ha una differenza pari a 1 più o meno 4 va bene se c'è qualcosa che ha una differenza che non è pari a 1 allora non l'unico caso in cui non va bene è che la trovo e ha una differenza che non è pari a all 1 allora provo in alto chiamiamola allora qual è la posizione in alto rispetto alla posizione P è quella che ha la riga meno 1 No? Allora in alto ho la posizione in cui la riga è quella di P meno 1 La colonna è la stessa di P Questa è la posizione in alto e mi chiedo, c'è qualcosa? Che numero c'è nell'alto? E eh, me lo faccio dire la scacchiera. Chiedo la scacchiera, non c'è, non Lui mi ha scolato, o In uno o quando la pose è fuori dalla secchiera. Se la riga va a meno 1, perché sono solo sulla prima riga, trovo la posizione in alto, la posizione con la riga meno 1, non la troverà nessuna alta. Vediamo che posso fare una Oppure la posizione è valida, ma non quella cosa è 1. allora se è null io sono a posto. se non è null che devo andare a vedere quanto vale quindi se il numero che trovo nella casella in alto è diverso da null e solo se è diverso da null vado a vedere qual è la differenza in valore assoluto rispetto a i e la trovo diversa da 1, quindi and abs di, come era math.bs, giusto? Sì, abs come intero, sì, il valore assoluto della differenza tra il numero che c'era in alto e i, diverso da 1, va bene cioè cosa faccio? vado a vedere Cerco se c'è qualcosa nella posizione della casella se la casella non c'è non, non ho una posizione. va bene se la casella c'è la posizione valida ma non c'è nessun numero scritto, va bene. Se invece c'è un numero scritto, quindi un numero alto diverso da uno, e la differenza tra questo numero e i è il numero che voglio inserire, il tentavo di inserire. Se questa differenza è uguale a 1, va bene. Quindi lo posso mettere. Se questa differenza è diversa da 1, assoluto, per, esempio, per assoluto, allora non va bene. allora? Tentativo valido? No, non è tentativo valido, ritorno falso. E questo lo ripeto per le quattro direzioni, è un po' noioso? In realtà, ve lo dico sottovoce, basta guardare in alto a sinistra, per come stiamo riempiendo la tabella, a destra e in basso sono uomini. Quindi guardo solo in alto a sinistra. Ma solo perché stiamo riempiendo la casella così, eh? E perché sono le due eventi. Get eh, SX. Quindi vediamo un attimo, la posizione a sinistra è una nuova posizione con la stessa riga della P e la stessa colonna decrementata di 1, ok? Da questa posizione prendo l'intero il numero che sta nella posizione a sinistra, se questo numero c'è e numericamente ha una differenza diversa da 1, non va bene. In tutti gli altri casi, e gli altri casi sono quando il numero non l'ho trovato, o quando l'ho trovato avere eh, una differenza di è uguale a 1, Proviamo? Allora, già il fatto che non mi abbia trovato 81 ma 8 mi rincuora. Sono legge così, eh? 0110 è giusta? 0112? <ride> 1 0 0 1 1 0 2 1 Perché chi lo dice che devono essere tutti e tre i numeri? Non, non, non l'abbiamo messo come vincolo, quindi vabbè 2 1 1 0 2 1 1 2 sì. Funziona con la scacchiera da 2 Proviamo a pomparlo? Cacchiato 3, 3, già un po' più impegnativa, ne trova 48, prendiamo una caso, proviamo a scriverla perché non ci vediamo. Quella è la soluzione che viene dato alla 25 1, 2, 1, 0, 2, 0 mettiamo Grazie qua da 5 Dov'è andato? Che era il nostro posito originario 12.288 prendiamo a caso facciamo eh, eh, così è meglio che non disegnarla alla lavagna 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 0 1 2 1 0 1 2 capo 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 quindi anche qua sta io non ho idea, questo programma, adesso ovviamente con le print diventa lentissimo, sì. perché ogni volta devo stampare sulla consorcio che trovo. No, un esperimento che sarebbe per prima fare non è fondamentale semplicemente al prezzo del sacco. Provate un po' a immaginare voi quale potrebbe essere l'andamento polinomiale, esponenziale, chissà cos'è e vedere, di disegnare un po' il grafico di complessità di questo algoritmo. Il primo, quello senza controlli, era sicuramente esponenziale ma quello che generava tutte le possibili scacchiere perché sono 3 elevato al numero di caselle L'entrata esponenziale non in n ma nel quadrato di n sempre esponenziale n questo non lo so perché lui non esplora tutte non esplora 3 alla 25 scacchiere perché in molti casi Perché dico 3 alla 25? Perché 25 sono i livelli, le posizioni fatte, e in ciascuna posizione fatta fa tre tentativi. Il fatto è che molti di questi tentativi non vengono fatti. E quindi lui si ferma prima, non le prova tutte. Quindi la complessità effettiva di questo è minore che esponenziale, forse. Quindi bisogna provare con un po' di pazienza... Fare qualche esperimento cronometrato e vedere, tanto io adesso oggi pomeriggio vi faccio un push di questo esercizio e potete giocarci. L'ultimo secondo solo per dirvi, per proporvi come riscaldamento un altro esercizietto che vi do già risolto, è di nuovo ricorsivo ma è molto più semplice di quello che abbiamo fatto insieme, e questo esercizio, tra l'altro l'ho già agganciato anche all'interfaccia grafica, vi chiede una lunghezza di una sequenza di numeri e stampa tutte le permutazioni possibili di quei numeri, quindi da 4 è uno due, numeri 1, 2, 3, 4, stampa tutti i modi diversi in cui questi 4 numeri si possono rimescolare tra di loro, quindi la differenza rispetto a questo è che mentre qua avevamo 0, 1, 2 e si potevano ripetere tante volte, qui in realtà una volta che ho usato il 2 non la posso più usare dopo, quindi in qualche modo devo tenerne conto. E che ne so se ho 5 saranno 120 permutazioni dei numeri da 1 a 5. Allora questo è un esercizio di cui la parte ricorsiva di, di nuovo sono 4 righe, anche molto più semplice perché non c'è. La complessità di questo esercizio è stata, come no, il tempo che ci abbiamo dedicato è stato nel costruirci la scacchiera, le posizioni, queste cose qua. Poi l'algoritmo di vero e proprio, avendo chiaro in testa cosa fare, sono poche righe. Quindi io vi pubblico questi due esercizi, secondo potete, cioè quello della scacchiera, potete provare a giocarci, queste due permutazioni, direi provate a farlo magari anche senza interfaccia grafica, poi potete guardare come l'ho risolto io. Buona giornata.